Ciao a tutti! Nel video di oggi una nuova ricetta di bellezza e questa volta è un prodotto che non viene utilizzato moltissimo e quello che vedete è il risultato finale dopo l'utilizzo di questo scrub per il cuoio capelluto e per andare a realizzarlo vado a prendere come sempre il mio eh, bicchiere di vetro e verso due cucchiai di zucchero di canna due cucchiai di zucchero bianco, un cucchiaino di cannella, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di olio di oliva, e un cucchiaino di miele mescolo tutto molto molto bene fino ad avere un composto omogeneo Ed infine vado ad applicarlo nei capelli se avete i capelli corti utilizzatelo come preferite ovviamente prima dello shampoo se avete i capelli lunghi o molto lunghi vi posso consigliare di realizzare questo scrub o eh, a secco quindi con i capelli asciutti oppure leggermente inumiditi con uno spray dopodiché eh, io faccio in questo modo prendo una piccola eh, noce di scrub e vado a applicarlo sulla uh, linea centrale dopodiché vado a dividere in sezioni le varie ciocche di capelli e vado ad applicare lo scrub appunto eh, in ogni sezione dopo che ho applicato lo scrub uniformemente su tutta la testa vado a massaggiare con movimenti circolari dopodiché sciacquo molto molto bene lavo i capelli come di consueto e niente con questo è tutto come sempre aspetto i vostri commenti sotto il video ditemi cosa ne pensate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video o solo per sostenermi e niente con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao